Grazie Presidente, anche io mh, eviterò di mettere il video per questione di connessione. È un intervento molto breve solo per insomma, condividere quello che hanno detto i miei colleghi fino ad ora, mh, nel senso che è solo questo è il primo tassello di un percorso che assolutamente ci deve portare poi alla piena fruibilità del parco eh, insomma, e a condividere anche... L'ordine del giorno della consigliera Iorio, che eh, annuncio di sottoscrivere anche io, e vedo in chat anche la consigliera Catini, questo per lei presidente, e, quindi sottoscrivo anch'io l'ordine del giorno, che appunto chiede che venga fatto appunto un cronoprogramma delle attività per la messa in sicurezza del parco, eh, un cronoprogramma appunto per la, per la messa in sicurezza del parco, Solo un appunto, sono allora personalmente sono molto contento che siamo tutti sulla, lunghezza sulla stessa lunghezza d'onda e per quanto riguarda la messa in sicurezza, come era emerso nelle precedenti commissioni, eh, questo solo un appunto. Un nelle precedenti commissioni, la, la somma ha già uno studio di fattibilità del Dipartimento Ambiente. Insomma, parrebbe che ha già uno studio di fattibilità per la messa in sicurezza del parco e già, abbia già previsto un, una somma per, per divenire a questo risultato, che è di circa 450 mila euro. All'interno della delibera, appunto si prevede appunto anche lo stanziamento di. Di, di tale somma per la messa in sicurezza, per la, la fuligibilità. Tuttavia, appunto, come ci suggerisce l'ordine del giorno della consigliera Iorio, sarebbe importante, al fine, appunto, di, sia in termini di trasparenza che eh, a, a, il territorio possa insomma, verificare lo stato di avanzamento eh, dei lavori, chiamiamolo così, anche una, um, un cronoprogramma per maggiore trasparenza e per, affinché appunto, i cittadini che. Eh, su questa particolare tematica, vuoi per la storicità, vuoi per l'importanza del parco stesso, sono molto molto attivi, eh, per, eh, sono sul pezzo insomma, ecco, eh, così, eh, per così dire, e eh, semplicemente poi, eh, appunto, questo per dire mh, che il, mh, insomma, si è pensato alla messa in sicurezza, in seconda battuta, solo un appuntino ecco, mh, per eh, rispondere al consigliere De Primo, sicuramente otto anni per... io insomma condivido le, le, le, le riflessioni del consigliere De Primo quando dice non è possibile che ci vogliono otto anni per procedere a una... che, che è comprensibile, anch'io da cittadino mi sento di questo, però ecco, mh, da un punto di vista prettamente amministrativo, quindi mh, non politico, anche perché credo che oggi la politica sia tutta unita, spero sia tutta unita appunto per l'approvazione di questa delibera, quindi di politico c'è tanto ma c'è anche poco, insomma dipende dai punti di vista di osservazione e che appunto se per l'acquisizione di questo parco sono l'acquisizione di questo parco è passata per tre amministrazioni e per otto anni, ecco, secondo me c'è, e come poi è emerso in commissione nelle varie sedute, ecco il percorso amministrativo delineato nella loro delibera magari non era così facile o, o, o di, pronta, di pronta soluzione così come dovrebbe e come avrebbe potuto essere. Quindi contento che siamo arrivati alla fine di questo, ho fatto le dovute precisazioni, ho chiesto la, sottoscrizione appunto, la mia sottoscrizione all'ordine del giorno della consigliera Ariori che è reputo sacrosanto in linea con quanto poi è emerso nelle commissioni e con questo appunto consegno il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Grazie.